ciao a tutti sono leonardo raso della lr immobiliare oggi vi presento un bellissimo appartamento a roma zona marconi piazzale della radio esattamente in via antonio pacinotti siamo in una palazzina degli anni 60 di otto piani dotata di ascensore e senza servizio di portineria. L'appartamento che visitiamo oggi è un appartamento posto al quinto piano con doppia esposizione per una superficie commerciale di circa 130 metri quadri. Attraverso una porta blindata Accediamo a un ampio ingresso con corridoio, dal quale è possibile accedere al grande salone dell'appartamento, dotato di un'ampia finestra e di una grande portafinestra che consente l'accesso al primo balcone dell'immobile con esposizione ad ovest. scendiamo dallo stesso corridoio alla cucina abitabile, servita da un secondo balcone con affaccio sul cortile condominiale interno ed esposizione ad est. L'immobile è dotato di due spaziose camere matrimoniali delle quali una è servita da Bagnon Suite. L'appartamento è stato ristrutturato pochi anni fa, a pavimentazione in parquet, gresso porcellanato, aria condizionata e risulta molto accogliente e confortevole. Presente un terzo ambiente utilizzato come studio e un secondo bagno dotato di aspiratore. Grazie all'ubicazione al piano quinto risulta particolarmente luminoso. È inserito all'interno di una palazzina in tinta, in buono stato sia interno che esterno, posizionato in un'area strategica del quartiere Marconi. Infatti è nei pressi di Piazzale della Radio e da qui è facilmente raggiungibile sia il centro di Roma nella zona di Trastevere, sia la zona del quartiere Ostiense, Piramide, La Portuense e ovviamente l'Eur. È una zona ricca di servizi di vicinato, siamo nei pressi dell'ospedale San Camillo e della terza università di Roma. Pertanto l'immobile può risultare anche un ottimo investimento per locazione a studenti. Abbiamo visitato questo bellissimo appartamento di 130 metri quadri posto al quinto piano di una palazzina di otto piani edificata all'inizio degli anni 60. L'immobile è dotato di ascensore ed è senza servizio di portineria. Le spese di condominio ammontano ad euro 85 circa al mese il riscaldamento è centralizzato con contabilizzatori di calore ed è presente una caldaia per l'acqua sanitaria. La rendita catastale ammonta ad euro a 1.174,94 centesimi. Per vedere foto, video, planimetrie di questo bellissimo appartamento ti invitiamo a visitare il nostro sito www.lrmobiliareroma.it o a seguirci su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.